Come sicuramente avete già letto dal titolo, oggi parliamo della storia delle storie. Ovvero, se siamo qua, è grazie a questa invenzione. Ovvero, l'invenzione di internet. E quindi oggi ripercorreremo la storia di come è nato internet. Poiché la storia di internet è molto lunga, voglio dividere in diversi video per fare una sorta di miniserie. Quindi oggi andremo a vedere il come è nato internet. La mia intenzione è quella di fare altri video in cui spiego la storia del World Wide Web, perché oggi non ne parleremo la guerra del browser, e eh sì, c'è una guerra del browser, e infine voglio anche parlare della nascita dei social network. Il motivo per cui non ne parlo in un solo video è perché ognuna di queste storie sono delle storie molto lunghe e complesse e sto facendo il modo di renderle quanto più snelli possibili per renderle fruibili per tutti. Pertanto se volete scoprire come è nato internet, continuate a guardare questo video e ci vediamo appena dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti a pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io come al solito sono Valerio e oggi, come già vi ho detto dall'introduzione, parleremo della prima parte della storia di internet. Ma prima di cominciare vi vorrei ricordare come al solito di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella così da non perdervi non solo gli altri episodi di questa miniserie che ho intenzione di portare avanti, ma gli altri video che trovate sul canale, tra cui FK Breaking News e FK Under the Hood. Benissimo, non perdiamoci in chiacchiere! E iniziamo per capire la storia di internet dobbiamo fare un balzo indietro di 60 anni siamo nel 1957 nel pieno della guerra fredda e agli americani un pochettino rodeva il culo perché quell'anno i sovietici lanciarono il primo satellite artificiale il famosissimo sputnik gli americani vedevano all'epoca i sovietici molto avanti dal punto di vista tecnologico e infatti poiché erano in guerra fredda in competizione non volevano rimanere indietro a causa di questa percezione ovvero che i sovietici erano avanzati dal punto di vista tecnologico, gli americani li vedevano come una minaccia e quindi avevano paura di un attacco nucleare. Gli americani, per mettersi a paro dal punto di vista dell'innovazione rispetto alla loro controparte sovietica, nel 1958 hanno fondato l'ARPA. ARPA sta per Advanced Research Project Agency, agenzia governativa che stava alle dipendenze del Dipartimento della Difesa l'equivalente del nostro Ministero della difesa fondamentalmente, per fare ricerca nel mondo dell'informatica. Perché ricordiamoci, nel 1957 questa era ancora una cosa emergente, non si, cioè ancora esistevano i super mega computer che occupavano tre quarti di un palazzo. Da lì a poco, dentro quelle mura, è nato quello che oggi noi conosciamo come internet. Una cosa che vorrei specificare, prima di andare avanti, è che diversi ricercatori nel mondo, ad esempio anche nel Regno Unito, si faceva ricerca su come connettere più computer in una rete. Però diciamo, l'idea dell'ARPA fu quella vincente. Prima di andare a vedere qual è l'idea vincente dell'ARPA, dobbiamo fare un piccolo passo indietro. A chi vede l'idea di connettere più computer in una rete? Perché di fatto internet è questa, una grandissima rete globale di computer interconnessi. Oggi ovviamente è ovvio il motivo per cui serve, ma all'epoca, quando non c'era, non era così ovvio. E ricordiamoci che eravamo in un periodo che non c'era un computer in ogni casa. All'epoca i computer stavano, diciamo, nelle università o nelle agenzie governative per fare i calcoli. All'epoca i calcoli che si facevano erano quelli balistici fondamentalmente. Nonostante che questi computer erano enormi, non avevano una grossissima potenza di calcolo. I calcoli che dovevano fare all'epoca erano proibitivi, adesso non li possiamo fare anche col cellulare. Però stiamo parlando agli albori, non solo dell'informatica, ma anche dell'elettronica. A un certo punto, un certo LeakLider mise a punto, più dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico, le fondamenta per mettere a punto quello che sarebbe stato oggi Internet. La necessità di avere più computer interconnessi era data da quello di poter sfruttare diversi computer per eseguire più calcoli, che è fondamentalmente quello che si fa tutt'oggi. Insomma... Io ho dei calcoli complessi da fare, anziché farli sulla mia sola macchina, li faccio su diverse, così da ottenere i risultati in maniera più veloce. Anche perché all'epoca ricordiamo che i computer erano più lenti, di mia nonna in cariola. Tuttavia, in quegli anni esistevano già delle piccole reti di computer. Roba da niente, chiamate One Wide Area Network. Se già esisteva, qual era il problema? Il problema era che queste idee erano molto rudimentali e non troppo scalabili, adesso vedremo perché. Motivo numero uno era che ogni computer parlava una lingua diversa. Ogni istituto creava il suo computer con il suo proprio, diciamo, linguaggio. Mettiamolo così. La settimana scorsa è uscito il video che ho fatto con la mia amica Lucilla e tra le altre cose abbiamo parlato del Wi-Fi. Il Wi-Fi, tra le altre cose, è un protocollo di comunicazione. I protocolli permettono ai computer di comunicare con la stessa lingua. L'altro problema di questa rete chiamata One era un problema dal punto di vista della scalabilità. Vengo e mi spiego. Quando un computer doveva comunicare con un altro lo faceva tramite la linea telefonica. Se ci pensate è quello che succede adesso, ma tuttavia all'epoca le linee telefoniche erano fatte con quella che viene chiamata la commutazione di circuito: ovvero se io devo chiamare da casa mia a casa tua tu che mi stai guardando, dei sistemi meccanici, non un altro che creare un collegamento fisico affinché io possa chiamare te. Questa cosa veniva fatta manualmente e infatti foto come queste sono iconiche dove ci sono diverse operatrici che attaccano e staccano i fili. Dopodiché questa operazione, ovvero l'accomodazione di circuito, veniva fatta automaticamente, però questo era un problema. Qual era il problema principale? Che un computer era collegato a un altro computer. Fine. Cioè la rete era semplicemente quella che adesso viene definita punto a punto tutti i computer non stavano contemporaneamente a parlare tra di loro a meno che si avevano a disposizione più linee telefoniche e quindi la commutazione di circuito era un problema per la scalabilità del progetto perché già il nostro amico Lee Clyder aveva intenzione di avere una sorta di rete globale che di fatto è quella che abbiamo adesso quindi quale fu la tecnologia che venne messo a punto per sostituire il problema della commutazione di circuito? L'accomodazione di pacchetto che è tra l'altro quella che si utilizza tutt'oggi L'accomodazione di pacchetto funziona in maniera molto semplice anziché trasmettere i dati o oh, la voce in un'unica botta quello che viene fatto è quella di prendere i dati suddividerli in quello che viene definito pacchetto un pacchetto contiene grossolanamente due informazioni principali l'intestazione il carico. L'intestazione dà l'indicazione di chi manda quel pacchetto e chi lo deve ricevere, invece il carico contiene i dati che noi vogliamo mandare. I pacchetti raggiungono la destinazione passando per diversi nodi intermedi e non è detto che i pacchetti facciano tutti la stessa strada, anzi al contrario. Il sistema venne progettato per far sì che i pacchetti facessero tutte le strade diverse. Una volta raggiunta la destinazione il destinatario non fa altro che riprendere questi pacchetti, tirare fuori tutto il carico, rimetterlo insieme e ricomporre il messaggio originale come se fosse un, un grande piccolo puzzle. Vedete come se fosse il servizio postale. Noi quando mandiamo una lettera, la mettiamo dentro una busta. L'intestazione è il nostro indirizzo e l'indirizzo del destinatario, il carico è semplicemente il foglio di carta che sta all'interno. E quando noi spediamo. Una lettera, questa lettera, passa a diverse stazioni fino ad arrivare al postino che poi finalmente la consegna a mano. E non è detto che tutte le lettere facciano lo stesso percorso per raggiungere un determinato punto, soprattutto se le lettere vanno all'estero. Vi dicevo che nella di pacchetto, tutti i pacchetti passano a diverso dei nodi intermedi. Ma come si chiameranno mai questi nodi intermedi? Si chiamano router. Questa parola qua. Sì, sì, lo so cosa state pensando. Che si pronuncia router ed effettivamente è vero ma in, in inglese americano si pronuncia router e da quando ho scoperto che un mio amico da fastidio la pronuncia router continuo a utilizzarla perché era fondamentale avere un sistema che di design spedisce il, i pacchetti facendoli passare per delle strade diverse il motivo era quello di avere un sistema robusto vengo e mi spiego all'epoca il sistema telefonico era molto centralizzato e per una potenza ostile, i sovietici in quel caso, dal punto di vista degli americani, potevano in brevissimo tempo tagliare fuori le comunicazioni all'interno degli Stati Uniti, distruggendo quelle poche centrali telefoniche. E qualora un evento del genere fosse realmente accaduto, gli Stati Uniti non avevano più mezzi di comunicazione per coordinare le operazioni di controattacco. Invece, avendo un sistema distribuito utilizzando l'accomodazione di pacchetto, è fondamentalmente impossibile distruggere tutte nello stesso momento. Qualora dei router venissero distrutti, c'è sempre un'altra parte di rete interconnessa fra di loro che permette comunque di smistare i pacchetti da A a B. Ovviamente sì, magari parte della rete potrebbe essere disconnessa, ma non tutta, garantendo comunque le comunicazioni. Ecco perché il governo degli Stati Uniti aveva questo interesse, aveva paura? Che, durante un attacco nucleare il governo degli Stati Uniti non poteva più realmente comunicare con l'esercito per coordinare le operazioni e lo sappiamo benissimo che dalle guerre del passato un'azione militare non coordinata è semplicemente destinata al fallimento anche se si tratta di uno degli eserciti più forti del mondo come diceva all'inizio di questo video molti ricercatori sparsi per il mondo lavoravano al concetto di internet e nella fattispecie adesso al concetto di commutazione di pacchetto però quella implementata da Paul Baran per l'ARPA è stata quella vincente. Tuttavia, ancora c'era un grosso problema da risolvere, quello che ogni computer all'epoca parlava una lingua diversa. Come risolvere questo problema? Molto semplice, che tanto è quello che si usa adesso. Ogni computer può parlare con qualsiasi cazzo di lingua che voglia, ma nel momento in cui deve trasmettere un messaggio all'interno di questa ARPANET, si deve conformare a delle regole. E qui, infatti, nasce quello che possiamo dire il primo protocollo di comunicazione per internet. Abbiamo un proto-computatore di pacchetto, un proto-protocollo, iniziamo a interconnetterci. Dovettero passare diversi anni prima di stabilire la prima vera connessione all'interno di ARPANET. È il 29 ottobre del 69 e il primo messaggio di ARPANET fu mandato dalla University of California, Los Angeles, la USLA, verso lo Stanford Research Institute. Quel giorno alla UCLA c'erano Leonard Kleinrock e il suo studente di soli 21 anni, Charlie Klein. Il primo messaggio che fu mandato all'interno di ARPANET furono esattamente due lettere. LO. Ma che cazzo significa LO? In realtà la parola da trasmettere era semplicemente login. Tuttavia, quando si stava per mandare la lettera G, il sistema crashò, tutto andava riavviato e rifatto da capo. Alla seconda volta, la parola mandata fu login. Tuttavia, il primo vero dato mandato all'interno di ARPANET, quello che poi sarebbe diventato internet, era LO. La stanza dove avvenne questa magia. Alla UCLA esiste ancora ad oggi. Io nel 2010 andai alla UCLA per un periodo all'estero, di tre mesi. E passeggiando per i corridoi trovai questa placca che dice: alle 10.30 di sera, il 29 ottobre del 1969 il primo messaggio ARPANET è stato inviato dal sito della UCLA allo Stanford Research Institute. Basata sulla commutazione di pacchetto e l'allocazione dinamica delle risorse, la condivisione di informazioni digitale da questo primo nodo di ARPANET lanciò la rivoluzione di Internet. Ottobre 2009, quando fu osata questa placca. Potete notare sullo sfondo una versione sbarbadella di me con un Apollo del cazzo. Io all'epoca non sapevo questa storia così nel dettaglio e come l'ho appresa. Qualche settimana dopo che ho scattato quella foto, trovai quella porta aperta per caso, perché stavano festeggiando un anniversario, non so se erano i 40 anni, non lo so, dell'invenzione di internet, o forse i 50 anni, non lo so. E io mi trovai a passare là e scattai questa sequenza di foto. All'interno c'era Leonard Kleinrock, che ancora è vivo, che raccontava questa storia di quando... Loro stavano per mandare la prima parola, login, ma poi il sistema esplose e dovettero rifare da capo. All'epoca ero un studentello sbarbatello e inesperiente. Non approcciai Leonard Kleinrock, anche perché non sapevo cosa dirgli. Grazie per averci donato internet, non lo so, ero piuttosto timido all'epoca. Però adesso me ne pento, anche perché... Eh, dal mio punto di vista av aver visto di presenza uno tra i tanti attori che ha inventato internet era una sorta di vedere un semidio sceso in terra. E tu cosa vuoi dire un semidio? Tra l'altro una volta quando incontrai Richard Stallman a Catania ho fatto pure brutta figura. Ma quello sarà materiale per un'altra storia. Quindi riprendiamo. Arpanet stava crescendo. Entro la fine di quell'anno Arpanet aveva quattro nodi la UCLA, lo Stanford Research Institute, l'Università California Santa Barbara e la University of Utah. Nel 1973 c'erano diversi nodi connessi non solo negli Stati Uniti e Canada, ma anche oltreoceano, tra cui l'Inghilterra e la Norvegia. Poiché la follia di Arpanet stava dilagando, altre aziende e istituti stavano inventando i loro accomodatori di pacchetti, questo cosa comportava che si stavano creando diverse reti. Reti che tra di loro non comunicavano, anche perché erano progettate in maniera leggermente diversa con, diciamo, dei dialetti, e farli intercomunicare non era così facile. Qualcuno a un certo punto si ruppe il cazzo. Si sedettero a tavolino e crearono, proprio sulla carta, il protocollo dei protocolli, il capostipite di internet. Senza di esso non stareste a guardare questo video. Inventarono il protocollo TCP. In realtà il protocollo TCPP sono due protocolli, Transmission Control Protocol e Internet Protocol. Molto spesso si riferisce a loro come un unico grande protocollo chiamato TCPP. Il protocollo TCP è quello che definisce le regole di come impacchettare i messaggi e poi di come vengono essi interpretati alla destinazione. Il protocollo IP è quello che si occupa dell'indirizzamento dei pacchetti e come questi pacchetti devono attraversare i vari nodi per raggiungere una determinata destinazione. Ecco perché quando voi sentite parlare di indirizzo IP, ovvero quello codice, diciamo così, di quattro numeri separati da un punto, ogni numero ha un reddito 0 a 255, questo è quello che si chiama il protocollo IPv4, che prima o poi verrà sostituito in maniera permanente col protocollo IPv6, ma questa sarà un'altra storia. L'indirizzo IP è come se fosse una sorta di indirizzo di casa che ogni computer connesso alla rete deve avere, altrimenti non potremmo ricevere i pacchetti. Negli anni '80 il protocollo TCP ormai era testato a sufficienza e sempre più persone si stavano collegando a internet e utilizzavano tutti i servizi che all'epoca esistevano. Ancora non esisteva il World Wide Web, quello dobbiamo aspettare all'inizio degli anni '90 e sarà materiale per un altro video di FK Storia. A un certo punto nacque IFC o IRC, come si voglia. E io ho fatto un video su IRC che vuole andarvelo a ripescare, quindi il concetto di rete globale ideato da LeakLider stava prendendo realmente piede, stava funzionando. Come vi dicevo qualche minuto fa, ancora nella storia di Internet manca un tassello fondamentale, ovvero come nacque il World Wide Web, ovvero le pagine web che noi utilizziamo ogni giorno. Ma quello, come vi dicevo, è la storia di un altro video, anche perché io credo che il montato di questo video sia sui 20 minuti. Intanto, miei cari pinguini, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino adesso. Non dimenticate di lasciare un like per farmi capire che questo video vi è piaciuto e perché no? Scrivetemi nei commenti quello che sapevate di questa storia o idee per altri video. E prima di concludere, come vi dicevo, non dimenticate di guardare questi altri video che sono correlati a questo nella fattispecie, C'è il video di RC e mi metterò anche sull'Entercards tutta la playlist di FK Storia, così voi potete godere degli altri video di cui parlo di altre fantastiche storie del computer e del mondo dell'informatica e dove trovarli. Io vi ringrazio ancora una volta e ci vediamo col prossimo video. Ciao!